Ai giorni nostri, a 500 miglia a sud di Candido Godoy, un uomo sta studiando e ricercando dati su questo fenomeno. All'inizio degli anni 60 a Candido Catalunya Nassion è successo qualcosa di molto curioso. Un'esplosione di nascite di gemelli. Non c'è una spiegazione ragionevole e convincente per quello che è successo. In quel preciso momento in cui sono apparsi i gemelli e nello stesso identico luogo, come nel film del 1960 Il villaggio dei dannati, era stato avvistato in zona il dottor Josef Mengele, forse il criminale di guerra più ricercato della seconda guerra mondiale.